laggiù c'è il monte maggiorasca monte nero il passo dello zovallo lì questa è la prima parte della cresta prativa e poi c'è questa qui escalibur allora buongiorno eh, monte ragola italia lima golf no italia eco romeo 012 siamo in emilia romagna Italia Economyo 012 eh, circa 1750 non c'è un filo di vento e montato il dipolo sono le nove e mezza circa. Io di solito quando faccio sotta eh, uso questa strategia, bello andare in montagna, tutto quello che volete, però servono per regolamento sotto internazionale almeno quattro collegamenti. Eh, allora, Vado a caccia nella banda, io faccio soli 40 metri, batteria già 12,4, andiamo bene, eh, io faccio soli 40 metri eh, in Fonia, perché cibo doppio non lo so, non lo capisco, e una volta fatti i quattro collegamenti inizio a spottare, a qualcuno non piace lo spot eh, sul cluster, ma eh, batteria è poca, eh, il tempo magari è anche limitato. Io lo uso. Eh, se a qualcuno non piace, me ne farò una ragione. E niente, iniziamo. Charlie Uniform, Charlie Uniform, over. Roger, Sierra 5-2, Charlie Uniform, 5-9, back to you. 83, grazie a te, buona domenica, ciao Ciao sota, Sicusota, sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Sicusota Oscar Kilo two, Papa Delta Tango Roger, Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango 5-9, back to you Thank you, my friend. Bye bye, good luck. Roger, eco alfa 2 delta tango, 5-9 potentissimo, ciao. Ciao, Alessandro, sono Manuel, eco alfa 2 delta tango, grazie per 5-9, 5-5, buona strada, Alessandro. Ciao Manuel, buona domenica, ciao. Uh Romeo Papa over. Sierra 56, Romeo Papa Juliet Sierra 56 Romeo Papa Juliet is correct. Yes, yeah, correct, yeah. Correcto. Correcto. your report 58, Roger. Roger, my friend, your report is uh five nine five nine thank you seventy <inaudible> Mexico Tell, Mexico Tell over. Sugar Papa 9, Alpha Mexico Hotel. Roger, Sugar Papa 9, Alpha Mexico Hotel, 5-9, back to you. Yeah, hello, yeah, 5-5, 5-5, to 5-5, um, thank you for entering, ciao. 73 to you, my friend, bye-bye, ciao. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, is correct? Uh, are, Roger, my friend, your report is 5-9, 5-9, back to you. USL, uh, good morning, Alessandro, 73-59, you you're 5-6, 56, Roger. Roger, Roger, thank you, good weekend, bye-bye. Okay, Echo Sugar Yankee, over. Good morning, 2 Echo Zero, Echo Sugar Yankee, over. Roger, 2 Echo Zero, Echo Sugar Yankee, your report is 5-9, 5-9, real 5-9. Uh, good, um, reference SOTA, Italy Echo Romeo, 0 QSL. QSL, QSL, you're 5-4 with me, 54, over. Thank you, 5-4. Thank you my friend, good weekend, bye bye. Thank you, bye bye. Sicu Sota, Sicu Sota, Sicu Sota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Lo devo fare, scusatemi ma lo devo fare. Fioretto chiama Danny Boy, Fioretto chiama Danny Boy. Siku sota, siku sota Siku sota Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Porte Mon25P. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Porte Mon25P. Siku, siku, siku, siku sota. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Porte mon Italy, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Siku, Sota. Delta Lima, 8, place of town, 4, Victor, Tango. Please stand by, Victor, Tango. Uh, Delta Lima, 8, over. Delta Lima, 8, Mike, Lima, Delta. Roger, Delta Lima, 8, Mike, Lima, Delta. My name, Alessandro, reference Sota, Italy, Economio 012. Your report is 59. Uh, back to you. the 73 73 to you my friend and your family. Bye bye. Oscar, 4 Victor Tango. Oscar November 4 Victor Tango is correct? correcto, correcto, Buongiorno. 4, Tango, 5, 9, QSL 5959 anche per te, grazie per aver risposto alla mia chiamata, attivazione sota, sota activation, italy eco Romeo 012, back to you. Roger, Roger <ride> grazie mille, ciao, buona giornata, buona domenica. Buona domenica anche a te famiglia, to you and your family, bye bye. Ciao, Eco Alfa 2 Charlie. Eco Alpha 2, Charlie, Kilowatt X-Ray, is correct? Yes, it's correct. Good morning to Alessandro. Eco Alpha 2, Charlie, Kilowatt X-Ray, 5x2, 5x2, over, over. 5x9, 5 9 for you, my friend, 5x9 reali. Allora, Kilo uh, Whisky Papa, complete your call. and you are 5 by 5 5x5, Sorry my friend, repeat your call, repeat your call, many QRM, back to you Okay, my call is Golf Zero, Victor, Whiskey Papa, Golf Zero, Victor, Whiskey Papa, roger Roger, roger, uh, my friend, Golf Zero, Victor, Whiskey Papa, sorry 5-5 uh, uh, uh, your report. 5-5. Uh, uh, many, many QRM. Uh, back to you, my friend. He will tell the 5 You are also 5 Also 5 Roger. Roger, Roger. Thank you. 73. Good weekend. 73. Have a nice day. Bye-bye. Eco Alpha 3. Eco hotel, hotel. Alpha. Alpha. Alpha 3. Eco Alpha 3. Eco Alpha 3. Hotel. Complete your call. Roger, Equalfa 3 Hotel, Yankee Hotel, 5-9, back to you. 5-8, 5-8, 73. 73, grazie, ciao. Summit to Summit, Summit to Summit. Uh, please, stand by, stand by. Summit to Summit, over. QSL, QSL, 59, eh, mi raccomando la mascherina, eh, lassù sui monti, a te il cambio. Certamente, io ricevo Italia Lima Oscar 268, io ti passo Italia Eco Romeo 012 012 QSL QSL012, grazie, mi ricordo il nome, io sono Fabio comunque, buona attività, ciao! Ciao Fabio, nome operatore qui Alessandro sul Monte Ragola, becco un goccio d'acqua che non ho più di voce. <coughs> How 73, QRZ? Echo Alpha 3 Yankee. Roger, Echo Alpha 3 Yankee. Back to you. A ah, question. Alessandro. Echo Alpha 3 Yankee. QSL. your report is 5-9, real 5-9. Uh, thank you for the short QSO. Uh, 73, good weekend. Roger, Sikusota, Sikusota, Sikusota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, QRP. Sikusota. ECO Bravo 2, Alpha Foxtrot Uniform. ECO Bravo 2, Alpha Foxtrot Uniform is correct. Correct, correct. The eh, report is 5, 5, 5, Alessandro, okay? Roger, 5-5. Your report is 5-9. Thank you and good weekend. Bye-bye. Bye-bye. 9-Alpha-2-Tango. Bye. 9-Alpha-2-Tango. Your report is 5-9-plus-plus. Plus. Back to you. Sikusota, Sikusota, Sikusota Italy Zulu 4. Victor Quebec Sierra. Portable QRP. Italy Zulu 4. Victor Quebec Sierra. Portable QRP. Sikusota. Negative, negative, repeat your call, repeat your call. Italia, chilo zero, Oscar Zulu, bravo. Allora, io ho copiato, Oscar Zulu, bravo. Ok, Italia, chilo zero, Oscar Zulu, bravo, QSL. QSL, Italia, chilo zero, Oscar Zulu, bravo. 5,9, ma c'è moltissimo QRM in questo momento. Eh, nome operatore Alessandro, attivazione SOTA, Italia Eco Romeo 012, QSL? Ok, mi sento spesso a la, l'attivazione SOTA, che in mi c'è molto rumore. Allora, Italia Eco Romeo 012, Italia Eco Romeo 012, QSL? QSL, QSL dal Monte Ragola, ok ti ringrazio, eh, ultimo QSO perché ormai ho le batterie che stanno dicendo basta, 73, buon fine settimana e tieni sano, ciao! Thank you, to, you all, to all my friend, thank you my friend, 73, uh, QRT. Eh, lo so eh, portandosi portando a dietro una sola batteria tra le prime chiamate per eh, convalidare la cima le chiamate dei QSO eh, una volta che hai fatto lo spot eh, le batterie durano, durano poco eh, le lipo non mi piacciono e il piombo gel è praticamente durata un'oretta, una batteria da 7 ampere dura un'ora. Devo, devo ripensare a utilizzare il pannello solare, il pannello solare mi dava almeno quelle due ore e mezza, quasi tre di autonomia, poi in una giornata così trepate di invidia. Oh, le ginocchia! è veramente una giornata fantastica Oh, le mucche ah, aia porca puttana